noi continuiamo la nostra presentazione dei nostri prodotti con l'olio di vittorio della tuscia Sì, l'olio dell'azienda francesca boni olio traldi io ho il piacere di presentarlo e visto che stai andando su un buon prosciutto almeno l'odore fa denotare questo volevo farti assaggiare un nostro olio particolare intenso si chiama atos ehm prende il nome da un gigante, una figura mitologica della mitologia greca, un gigante che osò so sfidare addirittura Poseidone, il dio del mare. Per far capire che è un olio battagliero, quindi Atos è il nostro olio più intenso e ti suggerisco e vi suggerisco di assaggiarlo sulle carni rosse in particolare. Infatti ti chiederei di assaggiare prima una fettina così cruda, senza olio e poi insieme all'olio per farti capire come viene valorizzato il, eh, il background nutraceutico di questo prodotto che stai. Quindi, oggi l'abbiniamo a questo nobile prosciutto oggi sul prosciutto ma si può utilizzare su tutte le carni rosse come dice il colore rosso e... o su tutto ciò che è corposo ad esempio delle zuppe di legumi Atos è un blend, blend vuol dire che quindi due olive di, tipo, di tipologie differenti sono state eh, assemblate insieme in questo caso è frantoio e moraiolo e trattalo bene perché è un campione del mondo la famosa frase, campioni del mondo, campioni del mondo, ti faccio vedere due premi che Atos ha vinto nel 2018 nel concorso internazionale di New York e nel 2019 nel concorso internazionale di Roma, Flossolei, nella categoria Blend Fruttato Intenso Olio Tral di Atos è stato ritenuto il migliore del mondo ti propongo di assaggiarlo tu vai con la pinza io da antico romano vado con le mani assaggiamo so uno che... senza e uno con sì io direi di sì ciao chef caro vittorio l'avventura continua eh sì. Cosa abbiamo qua? Un bel salmone E quindi consigliami un tuo olio da dedicarci Beh, allora ci dedichiamo un bel olio corposo mm. Come merita il signor salmone, re dei pesci E gli metteremo Atos, il ah. campione del mondo oh. Perché è un olio corposo che si sposa molto bene con questo pesce un po' grasso Che però rende molto bene al palato Atos Atos è il blend di frantoio e moraiolo Il moraiolo chiude con un retrogusto amaro Quindi va a contrastare col sapore del salmone Dimmi se è così Quindi ho sentito il pesce, ho sentito il salmone L'amaro nel fondo sento una piacevolezza in questo frangente Molto Brindiamo a Ciao Chef A Ciao Chef Ciao Chef